Bentornata comunità, io sono Damiano e questo è un canale di ruolo. Oggi siamo qui riuniti per il secondo episodio del bagno di sangue fratricida preferito dal nostro pubblico. Nel contesto che vorrei. Deathmatch! Per chi non dovesse ricordarselo... Questa rubrica consiste in un concetto molto semplice. Prendiamo un vostro commento su Discord, YouTube o quant'altro e i nostri due eroi, ovvero Gianca e Jack, lo sviluppano nel modo che è a loro più congeniale. Lo scorso episodio ha visto Giancarlo uscirne in maniera totalmente vincitrice, ma chissà se oggi andrà in maniera diversa. Al lato sinistro del ring, l'abbiamo visto uscire sconfitto dal precedente episodio, ma oggi è carichissimo e in cerca di vendetta. Jack! Sono pronto. Bene, <ride> Il contesto di oggi viene dal nostro Discord ed è di Albert Richter, anche conosciuto come Sal. È molto corto. Partiamo subito. Un mondo dove la popolazione soffre una sorta di reset della memoria ogni 4 generazioni. Ogni quattro generazioni, quattro generazioni, una generazione è tipo uno ogni 15 anni, 20 anni, eh, quindi ogni 80 anni. Eh, un reset della memoria, tutti quanti? Una roba collettiva? Ok, molto interessante. Uh, allora, mh, allora, tanto per cominciare partiamo dalle cause di, questa, di questo reset della memoria. E io, per stare sul classico, perché sono un tipo classico, eh, metterei che eh, l'ambientazione che potrebbe essere, ad esempio, una città o un, anche un territorio un po' più vasto, ma non un intero mondo, non lo metterei su un intero mondo, è eh, in realtà è una, mh, un allevamento che hanno creato dei Mind player che era una cosa che io volevo già usare una volta nella vita, quindi lo metterò qua. Um, un allevamento che, che han, ci sono pensati dei mind flayer. Praticamente loro hanno, hanno iniziato a eh, far vivere le persone in, questi, cioè in questa città, sono arrivati e hanno scoperto eh, che li possono, invece che mangiarsi le persone, possono allevarle come, come il bestiame. E quindi eh, li allevano finché sono grassi e pasciuti fino a eh, che i più vecchi hanno 80 anni e poi ci sono tipo quelli che hanno i piccolini, che hanno tipo i ricordi più, più felici eh, e quindi sono pochi ma sono più succosi e, quindi, e poi alla fine di questi 80 anni fanno una mega mangiata e dei loro ricordi e tutti si dimenticano tutto eh, quindi metterei come causa quello Secondo me sarebbe super interessante eh, in, questo, in questa ambientazione pensare a come vivono la storia, le persone, perché non c'è eh, mai un ricordo che vada oltre 80 anni fa e tra l'altro non appena si comincia ci sono delle persone che, cioè che, che sono vive e non sanno da dove vengono, non sanno chi sono i loro genitori, sanno solo che sono insieme e quindi ogni 80 anni si, si, si ricomincerebbe da zero e nessuno saprebbe niente perché no, no, non sai nulla non sai chi è tua mamma, chi è tuo papà e chi sono i tuoi fratelli sarebbe terribile per le questioni di ibridazione incesti perché nulla sarebbe più non ci sarebbe più la, la famiglia la famiglia non sarebbe una cosa con natura cioè con cui nasci ma sarebbe una roba che tu ti crei tra l'altro il concetto di mamma e papà non ce l'hai, a meno che qualcuno non perda la memoria nel momento in cui è già eh, incinto, cioè già incinta, e, e a quel punto quella sarebbe la prima nascita che tutti vedono, e allora tutti farebbero, ma è così che siamo nati tutti? Ma da dove veniamo? Ma allora io ho una mamma? Qualcuno mi ha allevato in questa maniera? E poi ci sono i fratelli, ma allora possiamo essere consanguinei? Però non, non lo sai, E quindi in realtà, tipo, tra parentame, perché poi eh, sei istantaneo, tu ti ritrovi, metti in caso che vivi con la tua famiglia, ti ritrovi in casa con cinque sconosciuti di botto e non sai chi, so non sai chi sono, eh, non li hai mai visti, eh, non hai idea di come relazionarti con loro e, e quindi in realtà secondo me ci sarebbe un momento eh, perché se perdiamo la memoria potremmo perdere anche tutti i concetti. Cioè tutta la nostra umanità eh, che si costruisce da quando siamo piccini. Eh, se perdiamo tutti i ricordi, perdiamo tutto. perdiamo la nostra... Quello che ci differenzia dagli animali non esiste più. E quindi ci sarebbe de dei nuovi inizi un po' bestiali in cui ti ritrovi in questi gruppi di persone e vi studiate, vi annusate, però non abbiamo gli sensi come li hanno gli animali. E quindi sarebbe tutto molto più difficoltoso. Eh, perché senza la parola, i concetti Cioè, come facciamo? Tra l'altro potremmo dimenticarci anche il linguaggio eh, Quindi ci troveremo davanti a, a, a libri scritti eh, In 80 anni che non sappiamo decifrare e, e sarebbero tutti simboli È possibile che magari creiamo eh, continuamente eh, delle lingue diverse In ogni 80 anni noi creiamo dei modi verbali diversi, simili, perché sarebbero comunque simili, eh, probabilmente per una questione di fonetica e di zona, di, di, di che cosa abbiamo più sviluppato e che cosa viene, quindi che co quali suoni tendenzialmente facciamo, però sarebbe super interessante perché ci sarebbero un sacco di lingue eh, che, mh, che però sono diverse e un, probabilmente delle, delle, delle scritture che non, che non comprendiamo perché non, non le abbiamo mai sentite e nasciamo con questi simboli scritti ovunque e... e quindi perderemo un sacco di tempo a decifrarli e il tempo di una vita che ci serve per decifrarli sarebbe esattamente il tempo in cui arriviamo a un punto che abbiamo decifrato, che il più vetusto di noi, il più saggio di noi li ha decifrati se ci è arrivato e boom di nuovo, tutto azzerato quindi questa cosa sarebbe molto molto molto interessante a meno che eh, i mind flayer, per evitare che ci pestiamo come animali, eh, ci diano magari degli spunti, cioè ci lasciassero, magari ci lasciano delle tracce di cose, eh, documenti video, eh, documenti, beh dipende dove siamo, eh, però se siamo in un medioevo non documenti video, eh, però magari, non lo so, eh, leggende. Eh, tipo questo uguale albero eh, le scritte sulle cose magari potremmo uh, se qualcuno si accorgesse di questa, di questa cosa eh, sarebbe bellissima una campagna in cui noi cerchiamo di scoprire la causa di questo e quando arriviamo a scoprire la causa di, di, di, di questo reset non siamo ancora abbastanza forti per eh, ribellarci ai main, a main perché siamo troppo pochi abbiamo troppo poco tempo eh, per istruire tutta la popolazione e quindi diciamo ok, quantomeno dobbiamo dare i mezzi alle, alla, alla generazione alle quattro generazioni successive eh, di capire e allora tipo eh, andremo a scrivere eh, sulle cose e con le frecce proprio questo albero eh, albero, su tutti gli alberi ci sarebbe scritto albero e ci sarebbe questo sforzo enorme di, di etichettatura di tutto il, pe il percepibile, che forse sarebbe utile, forse non servirebbe a niente, perché comunque sarebbero geroglifici. Eh, che sì, sono sempre gli stessi, eh, però magari noi eh, successivamente potremmo fare, eh, magari c'è qualcuno di super smart e fa il collegamento e dice: Cavolo, su tutti gli alberi, su tutti quelli che noi chiamiamo. Uh, pacocchi c'è scritto questa lettera, c'è questa parola e noi li abbiamo sempre chiamati pacocchi e questa è la parola quindi questa parola si, si, indubbiamente vuol dire pacocco uh, e poi e magari c'è scritto Albert, però non importa questa parola vuol dire pacocco e allora c'era qual, qual, qualcun altro prima di noi che si è, si è. si è sbattuto per scrivere tutte queste cose ma perché l'ha fatto? E sarebbe molto interessante in realtà, eh, sarebbe una roba linguistica investigativa, eh, un po' caccia al tesoro, eh, poi ci sarebbero più fasi, la fase proprio del risveglio eh, in cui appunto non, non si sa niente, non si capisce niente, poi si costruirebbero le relazioni eh, e vivremo nell'ignoranza più completa di quello che ci arriva ogni 80 anni e sarebbe mh, super cool aspetta mi erano venute in mente milioni di cose eh, però adesso mi sto dimenticando tutto e tra l'altro il rapporto con quello che c'è prima di noi questi simboli potrebbero anche essere sacri per quello che noi pensiamo potrebbe crearsi tutta una, una, una religione eh, rispetto a tutte queste scritte che, che ci dicono il mondo cioè i quelli che sono arrivati prima di noi quelli che erano prima di noi, perché evidentemente c'erano, perché noi non eravamo prima, perché non ricordiamo niente. Eh, quelli che erano prima di noi hanno scritto tutto. E quindi noi abbiamo questa religione di, di, di, di, di, de, degli dei che ci hanno detto che cosa sono le cose. Starrò... Eh, no, avevo un sacco no. di cose da dire! Sono oh, arrabbiatissimo. Mind Flayer, eh? Interessante. Forse sarà stato influenzato dalla recente uscita di Baldur's Gate 3? Chi può dirlo beh abbiamo visto la fame di vendetta di jack ma adesso è ora di carare il carico facciamolo entrare al lato destro del ring Giancarlo! il contesto di oggi è di albert richter alias sal sul nostro canale discord ed è un mondo dove la popolazione soffre una sorta di resa della memoria ogni quattro generazioni per onestà dirò che questo l'ho guardato ieri ehm, perché ci sono c'erano praticamente delle reaction sotto e una delle reaction era di, di jack e quindi io pensavo l'avessimo già fatto quindi non sono sorpreso ma ma allora eh, cominciamo subito un mondo in cui la gente ogni quattro generazioni perde perde ok c'è tipo un libro o una storia breve che ne parla. Non sono quattro generazioni, però praticamente è un pianeta in cui ci sono tipo tre soli e la gente non sa che cos'è la notte. E una volta ogni 10.000 anni i soli tipo, si allineano, il pianeta si gira e c'è un giorno di notte. E la gente tipo il giorno di notte impazzisce perché pensa che sia arrivata la fine del mondo e si ammazzano tra di loro e tutta, loro, tipo, tutta la loro cultura si resetta. E poi loro per altri 10.000 anni hanno questa cosa del fatto del buio che non conoscono. Tipo. Uh, quindi sarebbe interessantissimo andare a pucciare nel, uh, nel discorso generazioni e follia. In più ci metterei in mezzo anche il mio contesto, che uh, ci, ci siamo. Non è ogni quattro generazioni, ma è un posto in cui tutto è fatto tipo di sabbia, perché ci sono queste bombe atomiche che disintegrano le cose. E, e la gente abita nell'unico posto tipo nell'occhio di questo ciclone uh, di sabbia che è tutto distrutto e um, generalmente come contesto sarebbe fighissimo in due fasi sia nella fase apocalisse uh, sia nella fase uh, centro io solitamente evito le campagne nella fase inizio perché nessuno ha voglia di mettersi lì eh, costruire case dall'inizio alla fine anche se potrebbe essere interessante avere tipo dei conflitti iniziali, cose politiche, capire come si delineano le strutture di potere, oppure, per mettermi così a disagio, sarebbe interessante eh, giocare una campagna in un contesto del genere, eh, proprio all'inizio, in cui si vede delinearsi la struttura religiosa riguardo l'apocalisse quindi se per ogni quattro ogni quattro generazioni succede un evento catastrofico esterno uh, che distrugge tutto che può essere appunto l'annichilimento atomico può essere questa cosa dei soli può essere che tipo ogni quattro generazioni c'è un allineamento strano per cui delle come in the hundred uh, escono fuori delle, delle strane delle strane spore che fanno impazzire la gente, la gente si massacra fra di loro uh, qualsiasi uh, spoiler qualsiasi uh, situazione, tanto nessuno ha guardato The Android fino alla sesta stagione, quindi eh, non importa, qualsiasi sia questa cosa una di queste tre tutte e tre insieme, ab abbondiamo uh, no, meglio di no um, sarebbe interessante vedere la costruzione di questo sistema religioso e di come tipo la percezione di quello che è stato cambia di generazione in generazione, anche fare tipo quattro campagne in quattro generazioni diverse, e poi avere la campagna finale, eh, un progetto di dieci anni, però tu vedi tutto il ciclo dall'inizio alla fine, e poi senti veramente tu il mondo, che è un po' quelle cose dei contesti eh, che fai appositamente, e a questo punto se dovessi sceglierne uno solo di questi di queste possibilità io direi la possibilità eh, delle spore o di qualche agente chimico anche perché così rimaniamo in tema contesto contemporaneo e, mh, qualcosa quindi che uccide la popolazione oppure come è un libro che ho letto una volta, adesso non, non saprò mai il titolo, e probabilmente non, avete, non lo sapete neanche voi, perché è un libro tipo che secondo me non conosce nessuno, in cui praticamente tipo, tutta la popolazione del mondo muore a, un, a una certa età. Non puoi andare oltre tipo i 16 anni, a 17 anni muori all'istante, perché tu praticamente se sei fuori all'aperto prendi questo virus e tipo, ti gonfia e esplodi o una cosa del genere. E... Mm, e questo crea la base per una roba fighissima che se il cataclisma è ogni quattro generazioni e la quinta generazione non può arrivare a più di 16 anni allora il discorso è che tu hai la generazione di mezzo che disimpara tutto perché per tutto quello che puoi sapere a 15 anni non puoi sapere come far funzionare una centrale idroelettrica quindi non hai la corrente e quindi tipo si vive tutto in un post apocalittico di, di macerie o, o di cose tipo lasciate veramente mh, uh, intatte, quindi ci sono tutte le case, tutte le facility eccetera eccetera, però non c'è nessuno che sa come farle funzionare, però tutti si ricordano a cosa servono e quindi in quattro generazioni le, le storie che tu tramandi, no? dici ah sì, quella roba faceva e poi accendeva le luci, fa, ah, come, come sono le luci? tipo le stelle, tipo il fuoco. Però non brucia, non fa calore, loro fanno: oh boh, ok. E poi questa roba può, può intricarsi tutta in una situazione religiosa, anche perché mh, a questo punto, in questo contesto, ci aggiungiamo una bella battaglia generazionale, che non ce ne sono abbastanza in Italia, e che è tutta una questione, tipo, che tu vedi gli anziani, sia come, ah sì, loro sanno tantissimo, sia come, eh, ma tanto, cioè. Sono... Morti che deambulano perché letteralmente uh, tu sai che a un certo punto non sai bene quando, non sai bene come, non sai bene perché, perché nessuno si, si ricorda come funziona una malattia, a un certo punto tutti muoiono a meno che non sei un bambino, e allora c'è anche c è, c è questa divisione incredibile fra, fra tutta la questione... Uh, degli anziani che sanno le cose, sanno come si fanno funzionare, come si fa funzionare le cose, anche perché in quattro generazioni qualcosa puoi rimparare, considerando che tutti i libri sono ancora lì, devi solo leggerli, tutte le cose sono ancora lì, uh, funzionano, quattro generazioni non sono così tante per andare a decadere uh, cose, far decadere intere strutture, eccetera, eccetera. E, però, d'altro canto, hai il fatto che un giovane nasce... E non è un giovane essere umano è un giovane cavallo perché nasce e deve correre perché lui sa che a un certo punto qualcuno gli chiederà quando tutti cominceranno a morire a caso esplodere per questo virus, qualcuno gli chiederà manda avanti la società e lui fa sì ma io ho 11 anni e tu gli fai eh, eh, ti tocca, eh, non ci puoi fare niente e devi mandare avanti e, e quindi c'è questa grande polarizzazione e poi tutta quella, quella gente di mezzo tipo è tutta quella gente di mezzo che non è né nella parte religiosa della struttura no? che cerca di mettere in piedi delle cose tenta di, magari di risolvere la malattia eccetera eccetera ma c'è tutta quella parte di mezzo che non ha accesso a quella situazione e eh, ormai è oltre i 17 anni e sa che da un momento all'altro può esplodere per questo virus e magari tentano tipo un'altra un via perché appunto come si diceva si rendono conto che solo chi è all'aria aperta prende questo virus, e quindi anche loro magari... Il fatto di dividere una società in quattro generazioni, sempre più per età, secondo me è una nuova situazione geopolitica che non è stata vista troppo spesso. Che tu ricadi nella... In una sfera di azione in base a quanti anni hai. E allora lì diventa molto interessante, dato che questa è la tensione centrale, l'allineamento della, della campagna, pro giovani o pro vecchi, uh, sarebbe interessante vedere le persone che fanno il passaggio. E allora tu hai appena fatto 17 anni, però in realtà tu sei ancora team giovani. E magari quello che ha l'ultima generazione, il 31enne, che sa che morirà. Invece il tipo di occuparsi a scavare e cercare di fare filtri dell'aria, capire come sopravvivere, uh, si, si lascia semplicemente dire vabbè, noi lo sappiamo che questo è il nostro destino e quindi l'unica cosa che posso fare è spendere il mio tempo con i giovani e dirgli, così si fa una lancia. Perché poi, quando saremo noi morti, devi uccidere le cose e mangiarle, poi le devi scuoiare, ci devi fare le pellicce, oppure uh, la biblioteca e il posto in cui impari. E gli fa, sì ma io non so leggere, è un problema, cominciamo subito e passa il suo tempo a insegnargli a leggere. Quindi secondo me sarebbe bello anche tipo questa dinamica, uh, mentore, uh, party, che è una dinamica che tutti usano, anche se è un cliché e a volte è molto nauseante, però è giustificata dal fatto che eh, alla quarta sessione il mentore esplode e il party fa... Vabbè, quello che avete imparato adesso, abbiamo fatto, tutta, abbiamo fatto quattro sessioni in cui voi avete fatto dei tiri e quei tiri letteralmente hanno costituito la vostra scheda, perché quello che voi avete imparato dal mentore, adesso a voi, divertitevi. E tutti lì a rastrelli che spazzano cadaveri esplosi per strada, si mettono, fanno le famiglie, sarebbe interessante tipo aggiungere una dinamica per cui... Uh, ogni personaggio che gioca deve avere uh, una relazione sentimentale anche perché team drama a 14 anni perfetto e, e rendere quelle parti specifiche della campagna ossia come si interagisce non solo la bella che deve essere salvata ma proprio come sono messa che dire Giancarlo non si smentisce mai. In ogni caso, questi erano i nostri due contesti per oggi. Colgo l'occasione per ringraziare nuovamente Sal del nostro canale Discord per averci proposto questo contesto e vi invito a commentare qui sotto con il vostro o anche sul canale Discord in modo da mettere nuovamente alla prova i nostri due eroi. Questo era tutto per oggi comunità. Grazie per aver seguito e arrivederci. Ci vediamo al prossimo episodio di Nel Contesto Che Vorrei. Deathmatch! Non serve, scusate. Se vuoi salutare... Cosa devo dire? Devo fare un, un, un intro? No, poi faccio tutto io, perché dopo che va via... Ok, va ok, ok. Via. Però se vuoi salutare... Mi Il contesto... <ride> Qualsiasi... Non fate segni, che poi mi distraggo. <ride> <ride> Fuego, fuego! Boom, boom, boom! Chi è boom! Chi è boom, boom, boom, boom! Che bomba!